Io ho lavorato per ben nove anni con molta difficoltà raccogliendo documenti storici all'interno del Vittoriale e anche di altri archivi del Museo del Genio di Roma. E un, un dannunzio inedito, come dicevo, un dannunzio uomo, un dannunzio che, che è morto per l'Italia. Ai miei lettori dirò perché dannunzio è morto per l'Italia per noi. Leggete il libro, lo scoprirete. dannunzio arriva nella mia vita perché volevo scoprirlo. Non era tra i miei letterati preferiti, ahimè. Però eh, me ne sono innamorata scoprendo la sua storia, la storia di uomo, la storia di poeta, la storia di eroe soldato. Ed È a lui che mi rivolgo in un momento storico in cui è importante il patriottismo e parlare di uomini valorosi che hanno combattuto per l'Italia e per quello che noi siamo oggi.